Siamo arrivati questa mattina qui a Camerino, Università Unicam, dove partirà la seconda fase di sperimentazione, Fondazione Maria Guarino Moronus, in collaborazione con l'Università di Camerino, ricerca sul Pancras. Sì, siamo qui presso Unicam, Università di Camerino, laboratorio di ricerca. In compagnia del professore Massimo Nabissi. Buongiorno professore, mi scusi se la interrompo. Prego. Questa mattina siamo, partiamo con la fase 2. Noi ci siamo lasciati lo scorso anno appunto con la fase 1. Di cosa stiamo parlando? Beh, la fase 1 era praticamente i primi esperimenti per valutare la combinazione fra cannabidiolo e ossigeno nel tumore al pancreas. È un lavoro che è durato un anno e mezzo circa ed è terminato a ottobre con la pubblicazione su Cancer, quindi c'è stato un riconoscimento dei dati sperimentali. In questa seconda fase stiamo, quello che vogliamo fare è cercare di arrivare a creare un multicomposito per la terapia integrata in cui il cannabiolo viene testato insieme a un'altra serie di molecole, chiaramente sono ancora riservate per vedere se si riesce a trovare una miscela che possa essere più efficace nel tumore al pancreas. Progetto importante, anche molto ambizioso, una bella squadra intorno a lei, quindi con lei stanno collaborando quanti medici? Medici nessuno, sono, no. è, sono dottorandi in chimica e tecnologia farmaceutica, c'è la dottoressa Cristina Guzzi che è dottoranda da due giorni praticamente, e poi c'è sotto cappa la dottoressa Laura Zeppa, dottoranda anche lei dal primo novembre e il dottor Marinelli che ha un dottorato di ricerca in biologia molecolare e adesso sta svolgendo un periodo di due anni con un assegno di ricerca, sempre in ambito oncologico. Una partenza importante, una partenza importante non, non sia timida, io dico dottoressa, diventiamo medici impropriamente quindi una partenza importante, solo due giorni, che, che effetto le fa trovarsi un progetto così importante? Beh, sicuramente è molto stimolante e vedere già i risultati ottenuti lo è ancora di più, diciamo, ci sprona a dare il meglio in questo lavoro, in questa ricerca. Grazie. Dottoressa, buongiorno, finalmente buongiorno. la dottoressa Margherita Luongo, Deus Ex Machina di questo importante progetto. Dottoressa, buongiorno, la prendo così alla sprovvista. Salve, buongiorno. Siamo oggi qui per iniziare la fase 2 su ossigeno e terapie integrate nell'adenocarcinoma del pancreas. Vi ringraziamo ancora una volta Unicam e il professor Massimo Labissi per questa opportunità. Che emozione che effetto le fa partecipare a un progetto scientifico così importante? È una bella cosa perché comunque speriamo che sia utile alla ricerca e tutto quanto. I primi risultati però stanno dando ragione alla ricerca. Sì, sì, confermano la ricerca. Grazie, buon lavoro. Sto trattando con una combinazione di molecole di origine naturale, e un altro tipo di tumore, per vedere se queste combinazioni possono essere quale è la più vantaggiosa per poter poi andare avanti con gli studi successivi a livello antitumorale i dati nel protocollo animale vengono simili a, al protocollo in queste culture tridimensionali potrebbe essere in futuro sostituito il modello animale, quindi avere gli stessi dati biologici ma animal free, senza l'utilizzo di animali, questo è uno degli obiettivi. Anche perché la ricerca prevede la massima tutela e garanzia per il trattamento degli animali? Eh, difficili, cioè la sperimentazione animale e, Devi seguire tutto il regolamento, firmare sì, sì, devi, devi seguire molto il eh, i regolamenti e, e poi comunque non è detto che venga autorizzata. Cioè basta devi, tutto attraverso se... un comitato etico presumo. Un comitato etico prima universitario, dopodiché approvato va al Ministero. Il Quindi Ministero fa una valutazione, è un variatore di pH: siccome lo zono crea quando va in saturazione, aumenta il pH, quando cambia di colore, sappiamo che praticamente la. L'ambiente è stato di ozono. Quindi sostanzialmente in questo momento, in questa fase, diciamo siamo... Così, Stiamo preparando siamo la tutte camera. Tutte le cellule trattate. Sì. Queste sono tutte le cellule con i nuovi trattamenti. Poi dovremo andare a vedere l'effetto dell'ozono sul trattamento. Noi sappiamo già l'effetto del trattamento, non sappiamo se l'ozono amplifica, migliora, inibisce... Il trattamento degli altri composti. Perché oggi, a differenza dell'altra volta, andremo anche a trattare vari composti in associazione a cellule tumorali con ossigeno ozono, quindi varie terapie integrate, appunto per vedere, oltre a quelle che già abbiamo trattato e pubblicato, se abbiamo un effetto migliorativo o peggiorativo in questa patologia. Quindi facendo un brevissimo riassunto di quella che è stata la fase 1 e questa quindi siamo alle porte della fase 2. Nella fase 1 abbiamo trattato cellule di adenocarcinoma del pancreas sia sensibili, eh, chemiosensibili, sensibilità intermedia che chemioresistenti con ossigenozono, cannabis e eh, melatonina e abbiamo, e abbiamo visto eh, che tipo di, eh, di effetto avevano e ora eh, associeremo altre sostanze integrate per poi iniziare la fase in cavia qualora ci autorizzasse il Ministero della Sanità dove poi si vedrà sulla cavia quello che accadrà partendo proprio dagli studi preclinici. Questo qua è l'incubatore dove sono state depositate le cellule trattate, quindi adesso passano alla loro fase di crescita. Fra poco sarà, si passerà alla seconda fase di trattamento per un altro, un altro gruppo di cellule. momento importante, stiamo in questo momento partendo per la fase 2, un esperimento importantissimo. I, quei risultati arriveranno nel giro di qualche mese, alcuni mesi. Quindi adesso la dottoressa Longo sta, sta in, inoculando in questo caso, possiamo dire, lo l'ozono all'interno della cella. Sì, ma non ci siamo. Vedete sì, come si schiarisce? Come è diventato più chiaro il rilevatore pH. Uh -huh. prima, era quasi, come, prima era marrone, quasi scuro, ma è tornato sulla, quasi rosso, rosa. Diciamo che lo zono si sente che c'era. Sì, Adesso te le faccio vedere un attimo al microscopio Con mezz'ora lo zono, come si fa se sono cambiate Non è che vedi un granchino, in mezzo a Adesso si rimettono. Sono più puntellinati. Vedi, vabbè, adesso non c'hai... Se tu le guardi, sembra che... Tu cerca di guardare qualche cellula singola. Vedi, prima di essere come dei vacuoli, delle goccioline Rispetto a prima. Però vederne per una, vedi che... Dentro sono più gocce. Tu le vedi prima, il trattamento sono chiare dentro, le vedi dopo il trattamento si formano delle, delle micro gocce che sono meccanismi. meccanismo di Quindi un'interazione un c'è stata? Prima inizia un'induzione di morte cellulare.